Ciao! allora la collana è storta benvenuti in un nuovo video dunque nel video di oggi vi voglio parlare di tutti i prodotti di Aveda che ho testato Aveda è un marchio professionale per i prodotti per la cura dei capelli e non l'avevo mai provato sinceramente e mi hanno mandato alcuni prodotti da testare sono stata ben felice di provarli varie linee e ho scoperto che c'è un salone Aveda nella mia città e ho detto cavolo allora dobbiamo provarli sul serio Dunque, quelli che mi hanno mandato, adesso ve li mostro, sono la linea rosemary mint ed purificante, Adesso ve la, me la parlo nel dettaglio, damage remedy e quella riparatrice, e questi che sono lo shampoo, che è molto famosa, la linea ed è nutriente, purificante, ma adesso ve ne parlo nel dettaglio. Allora, direi di partire, ragazze, guardate, ho due fogli di cose da dirvi, quindi sarà un video bello intenso. Allora, partiamo intanto col dirvi che la linea di Aveda è un'idea di realizzazione che mi piace perché tutte le confezioni sono completamente riciclabili, tutte in plastica e ci piace. E oltretutto viene tutto prodotto dal 100% di energia eolica, quindi ci piace ancora di più. Gli ingredienti sono di origine e derivazione vegetale, quindi non c'è niente di è, derivazione animale, niente. Unica cosa potrebbero avere dei siliconi dentro, ma questo non è escluso. Semplicemente sono prodotti ed naturali, nel senso che hanno tutti ingredienti d'origine vegetale o sintetica niente di animale e sinceramente già questo mi va benissimo partiamo con la prima linea che è la damage remedy e quelli che avevo io erano magari se vi metti i prodotti giusti questi qui ma adesso ve li mostro bene che è una linea ristrutturante per i capelli danneggiati oppure comunque per aiutarli dunque Intanto il, lo shampoo, questo qui, è strutture in shampoo, che è questo. Sto guardando i prezzi perché 250 ml viene 32,50 euro. E sì, sono prodotti professionali. Qui forse si vede meglio. Facciamo così. Ok, dunque. Allora. Si tratta, vi ho messo comunque tutte le clip, ma questo è uno shampoo leggero, basta poco prodotto. Si massaggia sul cuoio capelluto, come tutti gli shampoo e shampoo. Si dice shampoo come tutti gli shampoo. E fa una bella schiuma, si rimuove facilmente. Lascia i capelli districati, non li fanno dare. Sono belli morbidi, belli lucidi, si pettinano bene. E la piega funziona normalmente. Allora, la profumazione si sì, è. Erborea. Mm, sa di erbe, ecco, si sente bene durante l'applicazione, soprattutto con l'acqua calda, però poi non persiste sui capelli. Della stessa linea, invece, ho provato anche il Daily Air Repair, Repair, Repair, Repair che è un trattamento da utilizzare quotidianamente sui capelli e soprattutto sulle punte, lunghezza sulle punte per via di eh, rinforzarli. È questo qui ma vi dico il prezzo perché 100 ml viene 31 euro se guardate su amazon su altri siti sicuramente costano qualcosina in meno con le promozioni io ho guardato solo sito ufficiale per via di dirvi le, le, le il listino corretto allora le prodotto è questo allora dunque io l'ho utilizzato ed è senza risciacquo, quindi l'ho utilizzato sui capelli, soprattutto sulle lunghezze e sulle punte, perché ne basta proprio, avete visto la clip, ma ne basta una lacrima. Si stende bene sui capelli, si massaggia ed è, non li fa pesantire, non li fa sporcare più velocemente, li senti più corposi, subito più eh, vengono rivestiti da questo film protettivo, però sono più corposi, quindi si spezzano meno. Con lo stoffinamento, o legandoli, oppure con le spazzole, si spezzano meno. Effettivamente qualcosa fa. La profumazione, come vedete ce n'è ancora un pochino, e una, una lacrima proprio ne basta per tanto, per tanto, per tanto, quindi ci sta. Dunque, ehm, sì, adesso andrò avanti così per mezz'ora, e... <ride> ehm, Cosa stavo dicendo? La profumazione, scusatemi. Mi sono persa. Oggi non ci siamo proprio, eh. E erborea anche questo, anche se meno dello shampoo. Non persiste sui capelli, non li unge, non li appesantisce, non li fa sporcare. Mi è piaciuto. Sicuramente un prodotto che può mantenere le promesse. Ho notato che non contiene silicone, però ha altri conservanti, ovviamente, perché è un gel. Cambiamo pagina. E adesso vi parlo di un'altra linea. La rosemary mint eccola qua questa è la linea purificante ed è soprattutto per i capelli che tendono al cuoio capelluto grasso oppure con forza. nel mio caso cuoio capelluto grasso e capelli secchi Cioè proprio ho la cute mista anche perfetto ho lo shampoo e il balsamo e sono abbastanza leggeri ma adesso ve ne parlo nel dettaglio partiamo dallo shampoo che è questo qui ma prima vi dico aspettate che c'è qui prezzi, e li ho trovati, allora, 250 ml, 18,50 euro, un litro, 55 ,50 euro sì, c'è anche la confezione da un litro sul loro sito, allora, rosemary mint, quindi ehm, rosmarino e menta, quindi preparazione purificante, rinfrescante, è uno shampoo che ne basta poco, e va, massaggiato sulla cute fa poca schiuma quindi non esagerate sapete che ce ne va poco una quantità normale di shampoo non esagerate se non fa schiuma però ha un potere pulente davvero alto non posso dire il contrario senti la cute davvero bella pulita purificata ehm, non la irrita assolutamente però la senti bella pulita questo sì attenzione perché tende a seccare un pochino i capelli ma una cosa minima quindi dopo un buon balsamo e si risolve tutto a me è, è piaciuto abbastanza ha un odore esatto di menta molto forte ma non persiste su, sui capelli però comunque se ci vuole un poco palotto una cortezza ma la prima volta che lo usate la seconda l'ho capito subito quindi davvero basta testarlo un attimo e poi veniamo al balsamo e scusate mi sono già persa Eccolo qua il balsamo Rosemary Mint, conditioner, è ultra leggero, dice di essere, eccolo qui, vi dico il prezzo, 250 ml, 21,50 euro, sempre un litro, 64,50 euro, ed è questo qui. Allora, vi ricordate quando vi ho già detto tre secondi fa che questo shampoo della Rosemary Mint tende un pochino a seccare i capelli e quindi ci vuole un buon balsamo dopo? ecco non utilizzate il balsamo della stessa linea perché è vero che è ultra leggero quindi effettivamente fa quello che dice ma è troppo troppo leggero cioè va bene se ehm, utilizzato con un altro shampoo ma con lo shampoo della stessa linea che tende a seccare un po' questo non fa niente perché se applicate la quantità solita di balsamo non sentite la differenza cioè, vi restano proprio i capelli secchi se ne applicate troppo sì, qualcosa si sente ma tende davvero dopo a farli sporcare quindi mm, è difficile da gestire ed va bene se è utilizzato con un altro shampoo da solo no cioè la stessa linea no perché lo shampoo è troppo potente e il balsamo è troppo leggero Quindi, mm, con un altro shampoo magari però io sinceramente non amo questo balsamo non, non mi ha entusiasmato ecco il profumo, oddio, il profumo è sempre tramente rosmarino, abbastanza fresco, forte, però non mi ha entusiasmato, e oltretutto contiene siliconi, quindi no, questo no. Ma ora veniamo all'ultima linea, che è la Shampoo, eccola qui, dunque questa linea è la linea purificante, è una linea senza siliconi, che va a nutrire i capelli senza appesantirli allora partiamo dallo shampoo shampoo e balsamo lo shampoo prezzo 250 ml 18 euro è questo qui e dunque prima di tutto è uno shampoo trasparente bella anche confezione col dosatore lo shampoo trasparente delicato ma vedete la clip basta poco prodotto fa una bella schiuma e si muove facilmente attenzione attenzione attenzione quando dico basta poco prodotto usatene meno del solito meno al massimo la seconda volta vi riuscite un attimo a destreggiare ma partite usatene meno del solito perché a me tende ed usate la stessa quantità che uso normalmente ad appiattirmi tantissimo i capelli quindi usatene meno del solito per il resto un profumo fresco abbastanza delicato ed è che sa di poco non persiste sui capelli perché l'ho segnato e se usato bene li lascia morbidi districati facili da pettinare facili da mettere in piega si sì, usatene poco perché davvero ed è nutra senza pesantire se ne usate la giusta quantità altra cosa che devo dire l'inci allora, è vero che non ha siliconi, verissimo, però guardando un attimo il, dizionario, il dizionario oppure guardando anche solo dietro, ma dietro non ce la faccio perché è piccolissimo e quindi l'ho guardato sul sito, è vero che non ha siliconi ma ha tantissime fragranze, conservanti, tantissime cose che ha solo, cioè ha solo punti gialli e arancioni, nessun verde, tranne l'acqua, quindi vero che non ha siliconi ma non è neanche il massimo ed è quasi quasi sono più eh, sensibilizzanti o rischio di allergie tutte le profumazioni che ci sono qua dentro piuttosto che, che siliconi quindi valutare anche quello ma veniamo ora al balsamo che è questo il conditioner che è 250 ml 21,50 euro è questo che a differenza dello shampoo questo basta ma non mi è piaciuto davvero tanto perché mh, basta poco prodotto quantità classica, in questo caso il solito prodotto da applicare sulle lunghezze e sulle punte, si lascia agire il tempo della doccia, 3-5 minuti si rimuove bene, non lascia residui, non fa sporcare i capelli più velocemente non li appesantisce, non li unge però li lascia morbidi, lucidi facili da pettinare mi è piaciuto, il profumo credo esatto come l'altro però è un po' più forte questo è un profumo un po' più forte che non riesco neanche a identificare sinceramente però si sente durante l'applicazione ma non persiste sui capelli l'inci stessa cosa dello shampoo quindi è vero che non ha siliconi ma ha tanto altro però tra i due sicuramente meglio il balsamo allora questi sono tutti i prodotti che mi hanno inviato da provare e ringrazio Aveda e ti questa linea che è la shampoo che è la più famosa una delle più famose le confezioni sono da 50 ml quindi ho fatto diverse applicazioni sulle altre due linee forse perché sono più particolari la rosemary mint e la damage remedy sono da 10 ml quindi li ho provati per due volte ognuno al massimo non proprio il massimo per testare i prodotti ma con due volte ci fai l'idea questi sono davvero meglio da provare, anche da portare in valigia, perché no? Ora, fatemi sapere qui sotto, se voi conoscevate Aveda, perché è un marchio conosciuto, con comunque una buona politica di realizzazione, come vi ho detto, dei prodotti, non è sempre detto che il prodotto ed è vegetale, vegeta non, che poi dicono vegetale, ma è un quarterly free, alla fine, è un quarterly free, sia per forza un prodotto bio, Biologico o verde, green, perché comunque sia, vedete che è vero, non ha silicone, alcuni prodotti, ma è, ha tante altre cose che nell'inci possono renderlo sensibilizzare la cute, oppure possono creare irritazioni, quindi state sempre attenti a leggere bene tutto quanto, non solamente vedere cosa dice un determinato marchio. E Io ringrazio Aveda perché ho conosciuto vari prodotti di cui alcuni sono sicura di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 Tchau!